E ignorando perché no, succede un caso. No, giuro che questa volta non lo dico, la suocera di Veronica. Andiamo a vedere. Ovvio, oh ma Natale in casa a copirlo, ma che è il Non fare l'ironia con questa gente, sono permalosi. Ah, eh, specialmente lei. Buonasera, chi è? Buonasera, siamo da Le Garibaldi, signor. buonasera. Ecco, pulì. Senta, lui. chi è quel signore accanto a lei? Salve. Chi, è il signor? Non sono Come c'è un uomo là, c'è un essere umano. Ha dritto Cannon Nicciu. Eh, vabbè, calma, calma, eh, calma. Ma che vuoi che giuro proprio sulla televisione? E per l'uomo, tutto è tarantellato. Ma perché, signore, scusate? Quello prima è scese una femmina che ti dà la televisione, mi ha fatto i nervosi. Ah, Raffaela Garibaldi? No, no. La cucarini la cucarini No signor, manca lampertucci, che è la da. Maria Teresa Ruta. Ah, Rosa Russi Erbolini. Ma signora, quello è un ministro, la Ervolino. Che ha detto che è un ministro? Ma non lo ci vuole a me? No, perché quella è una femmina e non mi... no, no, eh, eh, un eh, eh, eh. ministro? Ma eh. che è un ministro? Perché deve essere un ministro? Comunque quello è intanto, lo sei, io? Eh. Scetta la coppa, no. A Napoli mangiano solo friori. Solo friori. Ma fa all'estero? Ma non ci sta niente strano comunque. È no, non è buono. che noi mangiamo solo friori. È vero. Oh, pesce vagano. A carne non lo può. È vero. Eh, signora Rossa che ha già cagiacato. Hai è ragione, è difficile. Ma che botto vado a casa solo? E perché ti hanno rendo No, ma non si nervosisca. Pi piuttosto, scusi se mi intrometto ma oh. quel signore accanto a lei chi è? Eduardo tu guardi Chi Chi è? È, c è mio marito. Ah, ah! Il suocero di Veronica. Buonasera, oh, suocero. Piacere. Salve. Buonasera. Salve. Buonasera. Ma saluto. mi eh, vi fanno vicino a una cosa. Quando dice che io. E chi lo fanno sempre? Una cosa oh, Una sì. Cosina, sì. Oh, dire Una cosina, Qui c'è una cosa. vuole essere una bella spigola? Ah, parito chi? vuole essere una spigola? Si. La vuoi, ti fa male? Ma no, perché? Ma, ma quello è leggerissimo. Oh, ma la spiga oh, è leggera, No, sì. è Ci vanno spine un ganno e sapore! Ma <ride> è cosa ti digli? sta parlare po' con lui, qualche oh, cosa. E parlo, ti boh. Non dire qualcos'altro. Dice cocco, Rice? Io l'ho sempre amata. Che bella, è bella scena. si tu ti E come? chi lo non fa di come? Eh. E che ho mia mo chi? Eh, perché un disoccupato non può amare, non e come sono? Senza fatico. Ma vabbè, ma che c'entra? Ah, da c'è qua primo posto e po' Ma no, vabbè, vabbè, comunque eh, signora, la cosa. lasciamo anche perché abbiamo turbato fin troppo l'intimità familiare. Mi piace Volevo però solo ricordarle che non si dice polistirolo. Non bione, no, bensì sapendo. colesterolo. Con la benzina. No, si dice colesterolo, a no? Colistiro... Di vabbè, signora, lei fa la sapientona ma in realtà è una grandissima ignoranza. Perché ignoro, Signore. Insomma, questo è un ignorante. Ecco. Signor. Oh. Sì, sì, sì. Non lo voleva dire. Io che faccia noi. No. Ha sbagliato tengo per tutto Obvio, Paolo. con libri da scrivani, dai Signore, diretti, dall'armadio, no. con i tavoli, con i bicchieri, con i pulzolani, con i da cantini, da cucina, con so caro. carassi espirate! quando è veramente lui! Obvio, di come no? va Vabbè, io resto della mia opinione, la salutiamo, arrivederci arrivederci signora, state calma. Eh, ma pazienza con le nostre sorelle, state calma voi siamo in casa comì, lui è in casa La cosa che mi diverte è che si innervosisce poi, appena dico, appena dico, appena dico quella cosa lì, ignorante, lei piglia scatta. Vabbè, insomma, comunque, non lo devi dire perché eri ignorante, perché eri da fatto tutto ma poi hai visto il marito? Edoardo e Filippo. Mi dispiace per Veronica, ma è il suo. Non possiamo tuo... dare uno squalo? Lascia qua la borsa.